Buonasera, buon pomeriggio a tutti e benvenuti a questo, uh, in questa nuova tappa della maratona eh, di panel eh, di, il, di How to Govern Europe, settima edizione. Eh, io eh, sono Angelo Di Mambro, sono un giornalista dell'ANSA e dell'informatore agrario. Eh, in questo panel parleremo di pandemia e agricoltura europea e eh, Superare l'emergenza, governare la trasformazione. Eh, con noi ci sono eh, collegato via telefono Paolo De Castro, eh, membro, eh, europarlamentare, membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. Eh, abbiamo eh, Annalisa Zezza, eh, che è del CREA, direttrice di ricerca del CREA che è, come dire, l'istituzione della ricerca um, pubblica um, in, in, in agricoltura e uh, in agroalimentare par excellence, nutrizione anche, e, um, e io direi di partire subito, perché il tema è essenzialmente, eh, il tema è essenzialmente pandemia e agricoltura, vale a dire che cosa... Um, L'agricoltura ha tenuto in qualche modo, così sembra, eh, però al tempo stesso eh, l'impatto della pandemia è stato abbastanza forte, soprattutto in un primo momento l'abbiamo visto, blocchi dei prodotti alle frontiere, eh, abbiamo visto problemi per i lavoratori stagionali eh, e quindi prima domanda eh, che, che farò ai nostri ospiti, stiamo aspettando anche eh, Michael Scannell della eh, direttore generale aggiunto della DG Agri della Commissione Europea ehm, la domanda che girerò a loro, eh, la prima domanda è Sono eh, le misure che sono state prese sono, sono state sufficienti eh, mentre la seconda è questa trasformazione sul lungo termine poi che cosa ci dice? Come governare il dopo eh, aspettavamo la ministra Teresa Bellanova, eh, ministro della Politiche Agricole, eh, Alimentari e Forestali, eh, purtroppo eh, i lavori sul nuovo eh, DPCM continuano e richiedono la presenza di tutti gli esponenti del governo e quindi non è potuta essere con noi. Quindi io partirei immediatamente con la prima domanda eh, con Paolo De Castro, allora L'Europa ha, ha risposto in qualche modo mh, con delle misure di sostegno straordinario nella prima fase. Sono state misure sufficienti, Paolo De Castro? Ah, intanto buonasera a tutti, grazie di questa opportunità e mi scuso in anticipo di questo collegamento un po' disturbato, stante il mio dove mi trovo. Insomma. Ma, ehm, sì, Io direi che mai come questa volta c'è stata un'Europa che ha reagito in modo solidale e anche nei tempi molto molto rapidi. In senso generale la spinta che ha dato con il recovery plan sicuramente non ha precedenti, no? Basta ricordare la crisi del 2008-2009 della Lehman Brothers, quando tutti accusammo l'Europa di una lentezza e di una eh, scarsa azione di uh, stimolo per l'economia. In questo caso c'è stata una reazione molto forte: 750 miliardi di euro di recovery plan, di cui, tra l'altro, uh, un pacchetto rilevante uh, sotto forma di aiuti uh, grant. Cioè, senza without. Um, without to give it... uh, diciamo, per i trasporti, per le, superare le frontiere, devo dire che oggi. Il problema è fondamentalmente legato a quella parte della domanda alimentare legata al canale, Ureca, legato agli hotel, ai ristoranti, ai bar che sono chiusi a causa i vari lockdown europei e anche extraeuropei, che hanno di fatto ridotto la domanda alimentare di circa un quarto, con effetti rilevanti, soprattutto per quei paesi, ahimè, come l'Italia che ha un ruolo nel food service rilevante rispetto anche ad altri e quindi il problema rimane ed è anche un problema eh, diciamo solo in parte eh, mitigato dalle misure, dalle misure europee dai vari eh, atti delegati che si sono succeduti e non ultimo dal Next Generation EU per lo sviluppo rurale questa straordinaria iniezione di liquidità che abbiamo approvato proprio i giorni scorsi Insieme con il regolamento transitorio. Quindi direi sì, la risposta è: l'Europa c'è stata. È evidente che è una, è una crisi senza precedenti, che ahimè ancora non è esaurita, e quindi difficoltà senz'altro ancora ce ne sono. Stiamo valutando oltre il Next Generation EU quali altre misure poter intraprendere per venire incontro, soprattutto quella fetta di mondo agroalimentare che ha. Eh, sofferto di più e che sta ancora soffrendo causa la chiusura del canale oreca angelo eh, ehm, Analisa zezza mm, abbiamo parlato di un impatto sull'italia alla fine possiamo dare dei dati cioè possiamo per per per per, per inquadrare eh, la l'entità la, la, di questo impatto eh, quanto ha fatto male Abbiamo visto, come dire, alcuni prodotti agricoli aumentare le vendite, altri invece essere in difficoltà. Quanto ha fatto male e a chi ha fatto male la, la, il blocco delle attività conseguente alla, alle, alla pandemia? Dovrebbe, dovrebbe, grazie. Buongiorno, eh, anche io vi ringrazio dell'invito e saluto anche Paolo De Castro. Eh, ecco io eh, su questo quanto ha fatto male e direi quanto farà male ancora eh, tenderei eh, quindi a distinguere questa, questa fase iniziale che conosciamo bene in cui c'è stato questo forte calo della domanda eh, e eh, la chiusura di alcuni settori a cui si è fatto fronte con delle misure straordinarie. Lo ricordava De Castro e, e anche in Italia con eh, le iniziative che si sono succedute dal, dal curetaria eh, al decreto rilancio di iniziative delle regioni. Diciamo c'è stata una mobilitazione straordinaria di tutte le risorse eh, possibili, sono state attuate deroghe, è stato facilitato l'accesso al credito. Eh, diciamo, si è cercato di eh, aiutare, eh, però eh, quello che stiamo vedendo, eh, eh, diciamo, non è non quello che dicevamo soprattutto all'inizio: che questa, appunto, a differenza dell'altra crisi, non era una crisi dell'offerta, era una crisi temporanea della domanda. Però la situazione sta cambiando con, con questa sec con, diciamo, seconda ondata, soprattutto a livello mondiale. Sono appena uscite eh, le stime dell'Ox, eh, a cui poi si allineano e eh, a cui si allineano poi quelle dell'Outlook europee e a discesa anche le nostre. E mentre se ad aprile noi stimavamo diciamo eh, partivamo da una caduta del PIL del, del 3,5% e poi una ripresa nel 2021 che quindi eh, determinava solamente un calo temporaneo della domanda e poi un rapido eh, riallineamento alle condizioni eh, di partenza. Adesso le nuove stime che st Diciamo che stiamo facendo, che sono state fatte dalle, noi stiamo facendo per l'Italia, ma altre hanno fatte a livello, a livello mondiale: eh, partono da eh, dei dati eh, sicuramente molto eh, più importanti, con eh, una eh, eh, caduta del, del PIL eh, molto eh, maggiore e. Eh, con del 9,5% nel 2020 ed una ripresa di appena il 3,5% nel 2021 e questo vuol dire che a livello mondiale si stima una forte caduta della domanda per via della caduta del potere di spesa delle famiglie che, si, che crea quindi un eccesso di offerta ed una caduta dei prezzi agricoli. Eh, si stima una caduta eh, dei prezzi dei prodotti agricoli a livello mondiale nell'ordine del 10%, ovviamente con settori che ne risentiranno di meno, settori che ne risentiranno di più, eh, di più per esempio i settori zootecnici che hanno una domanda più elastica eh, rispetto al, eh, al reddito e Ovviamente questa caduta dei prezzi si ripercuote poi sui redditi agricoli, più o meno nella stessa misura. Io sto parlando quindi di previsioni a livello globale, ma sicuramente questa domanda a livello globale si riflette anche sulle nostre esportazioni e appunto mentre prima eh, pensavamo di tornare in linea in, eh, in pochi anni, adesso invece l'orizzonte eh, diciamo temporale per tornare ai livelli pre-covid è sicuramente molto più lungo e va oltre il, eh, il 2025. Il commercio internazionale ne sta soffrendo e... E quindi ecco, questa è la situazione che ci troviamo davanti, che crea anche enormi problemi sociali legati all'alimentazione, ma forse di questo possiamo parlare, parlare dopo. Sì, perché, eh, grazie dottoressa Dezzardo, perché eh, intanto avevo visto comparire eh, Michael Scannell, ma chiedo se, eh, se c'è... Angelo, un... io ti chiedo... Se sì. c'è da fare un altro intervento sì, perché prego. ho paura che cade la sì, linea. Di cui... caso. Allora, eh, no, infatti venivo da lei. Um, allora, abbiamo, eh, abbiamo sentito, come dire, la, la, la crisi potrebbe protrarsi in qualche modo. Eh, le, le, gli elementi di, di, di, di crisi sì. potrebbero durare più a lungo. Eh, L'Unione Europea ha in qualche modo mm. eh, sulla digitalizzazione, sulla modernizzazione, ha scommesso sul lungo periodo. Eh, ma poi le, le esigenze, sì. quelle quotidiane, delle imprese, degli agricoltori, eh, verranno, cioè tutta questa roba tra l'altro è appesa a un veto che c'è in consiglio. Allora, che cosa succede se tutta questa meravigliosa comunque, dotazione finanziaria e queste grandi idee vengono bloccate eh, in consiglio? Eh, da ma intanto eh, sì, intanto uh, direi, uh, tanto saluto Analisa Zenza anch'io. Uh, ma devo dire che stiamo in presenza di una crisi senza precedenti per cui è oggettivamente molto complicato fare previsioni. Uh, le previsioni uh, potrebbero essere tutte sballate in funzione anche della rapidità con cui i vaccini saranno distribuiti e rapidamente potrà tornare una, una pseudonormalità abbastanza, abbastanza presto. Quindi è difficile fare previsioni di lungo termine. Noi quello che dovremmo, a nostro avviso, innanzitutto superare, come ricordavi tu, questo veto polacco e ungherese che sta mettendo davvero in difficoltà la partenza di questa grande leva finanziaria di sostegno all'Europa. E poi, cosa che mi auguro davvero avvenga in tempi molto rapidi entro dicembre per consentire di evitare l'esercizio provvisorio, che per l'Europa l'esercizio provvisorio comporta una serie di problemi difficilmente superati Ma soprattutto una volta che le risorse sono state messe in campo e il Next Generation EU, ricordo, sono un'iniezione di 10 miliardi aggiuntivi, 8 miliardi dal Recovery Plan più 2 miliardi e mezzo dal quadro finanziario pluriannale. Quindi un pacchetto. 10 miliardi per lo sviluppo rurale già subito dal 2021-2022 per gli investimenti per i giovani, per l'agroambiente è una risposta però il problema è capire in funzione delle diverse eh, tipologie di agricoltura e di sistema alimentare nei vari paesi europei e come ci si posizionerà in questa nuova, nuova globalizzazione post-covid perché eh, c'è da dire che Abbiamo in piedi una, una, una, una diciamo, diatriba con gli Stati Uniti, non banale, che potrebbe però forse vedere la fine con l'arrivo dell'amministrazione Biden. Così come potrebbe, io mi auguro a breve, proprio questo molto a breve, questione di giorni, se non addirittura di ore, un accordo con Boris Johnson potrebbe far vedere la luce anche relativamente all'accordo per la Brexit. Quindi diciamo sono troppe le variabili. Quello che dobbiamo fare è mettere in condizione le imprese di andare avanti soprattutto le imprese di alta qualità che stanno soffrendo di più lavorare di più sulla promozione sugli stoccaggi, sulle regole che consentono di mantenere quei canali commerciali che faticosamente sono stati conquistati perché finché una crisi di domanda uguale per tutti va bene ma come stiamo vedendo già in Asia ci sono alcuni player che stanno già approfittando della situazione Onorevole De Castro è con noi no, credo che abbiamo perso Onorevole no, purtroppo Castro eh, si sì, Angelo, ti confermo che scanner non, non riesce a collegarsi cioè, problemi di collegamento eh, quindi allora, ma Paolo De Castro c'è? Paolo De Castro è collegato, sì, lo vedo collegato. Eh, è perché non, non, so se... non, non, non lo sento più, stava finendo il concetto. Ok. Eh, purtroppo, diciamo, un panel un po' <ride> sfortunato, mi dispiace, ma eh, infatti adesso è caduto, adesso è caduto anche... anche... Ok, allora, Anche il dottor De Castro. Adesso è collegato Michael Scannell, okay. però, attenzione che forse riusciamo... Buona... Buonasera, Michael Scannell. Sì, lo vediamo, se attiva il microfono... Ci sente? Se, se attiva il microfono? If you, if you could unmute un, un you, please. Collegato e collegato. Yes, but, eh, eh. Stiamo, lo stiamo guidando, eh, c'è la mia collaboratrice che lo sta guidando nella, nella gestione oh, di questa... Intanto noi, eh, noi, noi potremmo lanciare il sondaggio in questo momento? Sì, assolutamente eh. sì. Assolutamente sì. Eccolo qui. Ecco qui. Il nostro sondaggio è, è, è il titolo del panel, praticamente. Le misure prese dall'Unione Europea a sostegno del settore agricolo alimentare durante la pandemia sono adeguate? Sì, perché il settore ehm... sì, il settore beneficia già di un sostegno pubblico e, oppure no, la pandemia ha dimostrato che si tratta di un settore cruciale troppo importante quindi servono altre misure e poi c'è cioè, non so, eh, Adesso tendiamo di raccogliere Ok di raccogliere Come... Come, ok Intanto Michael Scannell è fra noi ma ehm... C'è, ma non si manifesta ancora. <ride> allora, eh, intanto eh, io proseguirei con la dottoressa Zezza, se, se permette. <ride> no, allora, eh, abbiamo visto, abbiamo, abbiamo parlato, abbiamo, insomma, la, la situazione è di difficile lettura eh, in questo momento. Però lei ha fatto riferimento ad alcuni problemi di lungo periodo che poi, voglio dire, sono in qualche modo esterni o quantomeno non, non sono attinenti solo al settore, ovvero eh, l'impatto sociale sul lungo periodo di questa, di questa pandemia. Eh, abbiamo visto eh, delle, delle recenti analisi, secondo cui gli italiani avrebbero, eh, in, un, in un recente sondaggio, hanno dichiarato eh, di essere stati in difficoltà economica eh, più degli altri europei. Eh, la percentuale di intervistati che ha detto di essere stata in difficoltà economica durante la pandemia era superiore. Ecco, questo eh, che cosa vuol dire dal punto di vista di un paese che ha basato sul valore aggiunto e sulla qualità del prodotto alimentare e quindi anche sul un po' sul prodotto di alta gamma: eh, molta, molta della sua prosperità, diciamo, nel settore agroalimentare. Eh, guardi, intanto per completare il ragionamento interrotto di De Castro appunto volevo dire, eh, non, purtroppo non l'avevo detto prima che è vero, queste stime si poggiano sulle sabbie mobili e, eh, e la capacità, la qualità della spesa eh, quando si passa dalla fase emergenziale al, al recovery è, è fondamentale e può eh, completamente ribaltare e questo è, è molto importante tenerlo a mente nella giornata di oggi sono venute fuori tutta una serie di indicazioni in, in questo senso eh, io dicevo Uh, dal, dal punto di vista del, del sociale eh, eh, dobbiamo pensare che questa pandemia ha portato da noi, ma come in tutto il mondo, a non avere più una serie di servizi essenziali, se pensiamo alle, alle mense scolastiche, che garantivano un equilibrio. Eh, alimentazione, alimentazione sana e equilibrata anche eh, ai bambini e ai ragazzi delle famiglie a basso reddito. È venuto a mancare diciamo, questo eh, quest apporto alimentare sano e contemporaneamente si è creato un onere aggiuntivo sulle famiglie, un onere finanziario aggiuntivo e questo quindi è molto importante un po' in tutto il mondo quindi sono stati avviati dei programmi e anche in Italia sono state approvate proprio in questi giorni anche sempre misure per andare a sostegno uh, delle, delle famiglie e ci sono vari studi su quello che sono stati cambiamenti nel, nei consumi ma io, eh, avendoli visti, non mi sentirei di dire che ci danno delle indicazioni chiare. Si è passati da una prima fase in cui c'è stata diciamo, la corsa all'accaparramento al cibo, eh, un aumento del, ehm, dell'acquisto di cibi conservabili, di surgelati, di cibi in scatola e latte a lunga conservazione. Questo l'abbiamo visto in Italia per esempio, un forte aumento del latte a lunga conservazione rispetto al latte fresco. Poi nel tempo stesso si, eh, si vede che eh, si legge che e il, eh, si dedica più tempo alla spesa, si dedica più tempo alla cucina. Eh, però si legge anche che il, eh, si fa la spesa per un periodo più lungo, per doversi recare di meno al supermercato, per, per via delle difficoltà di movimento o per i rischi che uno percepisce di stare in un ambiente più frequentato o, o di sanificazione. Quindi si è passato da un orizzonte di tre giorni ad un orizzonte di sette giorni, dicono, dicono alcuni studi. Quindi eh, ci, eh, i risultati sono anche molto diversi da paesi. Paese, ho visto lo studio, ETI, eh, però mi sembra che siano parecchi i paesi che hanno eh, denunciato come problema principale nelle risposte. Eh, il problema del, dell'abbassamento del reddito disponibile per la spesa. Poi è vero che c'è eh, un grosso acquisto di eh, frutta fresca al primo posto, però al secondo posto ci stanno le patate eh, CRISP, eh, diciamo questo Comfort Food. Quindi eh, e questo è è una cosa che è uscita da molti, da molti studi, questa eh, tendenza, da molte diciamo, rilevazioni che sono state fatte, questa tendenza al, a, a comprare di più questo comfort food e quindi da questo punto di vista eh, la crisi ha aggravato anche quello che è un problema legato alla qualità dell'alimentazione dell e sappiamo che abbiamo diciamo, eh, anche questo problema di, diciamo, di cattiva alimentazione e eh, obesità e, e tutti sappiamo anche che abbiamo qualche chilo in più per la vita sedentaria a cui siamo stati costretti quindi eh, è difficile eh, avere delle, delle indicazioni eh, chiare su quello, sta, eh, su quello che sta succedendo però c'è bisogno di fare sicuramente su questo fronte sia della sicurezza dell'approvvigionamento che della qualità Ora farei una domanda ehm, sulla, su, su quello che era la seconda parte del panel impatto della pandemia, eh, accelerazione di alcuni trend. Non lo sappiamo ancora, abbiamo detto è ancora troppo presto per dirlo. Come si posiziona la ricerca pubblica che, come dire, ha come missione la, la, la, la vista lunga in qualche modo, in una situazione del genere, mantenere le priorità precedenti, eh, cambiarle, come, come... che cosa... Eh, guardi, io vorrei partire eh, da un dato. Forse in questo periodo un po' tutti ci, ci siamo resi conto dell'importanza della ricerca, ce cioè ne siamo resi conto per, per i motivi sanitari, i vaccini, e il, e le alle cure e così via. Però abbiamo imparato anche delle altre cose, per esempio quali sono le implicazioni di una crescente fragilità degli ecosistemi, della degradazione degli habitat selvatici e quindi la maggiore facilità con cui eh, si trasmettono le zoonosi, le malattie delle piante. Prima del Covid il settore agroalimentare si stava confrontando ed ancora è un problema forte la diffusione della, della peste suina. Tutte sfide eh, globali che richiedono eh, strategie complesse. Io credo, per esempio, che con Green Deal e Farm to Fork siamo sulla strada giusta e eh, la PAC si stava confrontando con queste nuove strategie e lo deve fare in maniera eh, nuova eh, in, in, questo, in questo momento. E quindi c'è un problema eh, politico delle politiche, ma c'è anche un per trovare delle soluzioni, ma c'è sicuramente anche un, un apporto che può venire dalla ricerca nel trovare queste soluzioni. Mi scusi, per dottoressa. Esempio, Zezza, la interrompo soltanto per dire che finalmente siamo riusciti ad avere scanner Eh, lo vedo. Ah, ok, perfetto, perfetto. Tutto Buongiorno. E, dicevo, quindi la ricerca, eh, così come la politica, ha un ruolo fondamentale nel trovare soluzioni ad inefficienze che portano per esempio ad un uso eccessivo dell'acqua, di fertilizzanti, di pesticidi, di antibiotici, a, a nuovi sistemi eh, alimentari. Lo fa eh, Horizon eh, 2020, lo fa eh, Horizon eh, Europe, ma e eh, eh, anche noi eh, al, al CREA stiamo lavorando per esempio sulle nuove tecniche di genome editing per eh, trovare varietà che partano dalla nostra biodiversità per, e dare risposte a quelli che sono gli stress biotici e abiotici, innovazioni per l'uso sostenibile dell'acqua, per l'efficienza dell'alimentazione degli animali, con riduzione delle emissioni, per l'acquacultura, per dirne alcune. E, eh, tra... Insomma, la, insomma la, la, il ruolo della ricerca è ancora... Più, più importante adesso in qualche modo no? io girerei la domanda a Michael Scannell innanzitutto sono, sono molto contento di rivederla anche se, eh, se eh, a distanza eh, eh, abbiamo parlato fino adesso dell'impatto dell della pandemia l'Unione Europea ha risposto con delle misure straordinarie e poi rilanciando su una grande trasformazione che è appunto Next Generation EU e così via. E qual è il ruolo della ricerca in questa, in questa, nuova, in questa nuova configurazione, in questa, in questa grande leva finanziaria? Se non mi sbaglio c'erano 10 miliardi di, di, di, di euro per, per, solo per la ricerca agricola nei prossimi sette anni, mi corregga se sbaglio? Grazie, spero mi possiate sentire le mie scuse, ma ho avuto problemi di connessione e non riuscivo a partecipare. Per arrivare al punto, se ho capito bene la tua, la tua correction. Stavano parlando nel background di innovazione e ricerca per, per superare questa crisi nel, nel, nel, nel, nel mercato uh, agricolo. Sì, uh, sì, è una chiave importante la ricerca, ma nel contesto della sostenibilità... Dove la, dove la Commissione ha, ha comunque evidenziato che la ricerca è una, ha un ruolo principale e, e come sapete, eh, perché il problema dell'agricoltura è una grande vittima, perché come sapete in Italia... Ehm, ci, ci, abbiamo, ci sono stati anche eh, eventi climatici pazzeschi, eh, abbiamo avuto delle mancanze di prodotto e quindi dobbiamo comunque gestire questi new trends e, con innovazione e ricerca e quindi sono state identificate queste cose come priorità nel processo di riforma, perché le cose stanno cambiando molto molto seriamente e quindi per aiutare eh, l'agricoltura e il cibo eh, eh, ci sono comunque sia orizzonti orizzonti non chiari in questa zona e ci sono, ci sono tre, tre, eh, tre pilastri eh, sostenibilità sociale abbiamo bisogno di sostenibilità dei, degli agricoltori stiamo parlando di sostenibilità economica perché quello, eh, tutto quello ci permetterà di continuare a produrre in Europa, i nostri agricoltori potranno continuare a farlo e, e, e permetterà ai consumatori di poter pagare prezzi eh, gestibili. E poi, tra l'altro, l'altro pilastro è, stiamo parlando anche di sostabilità ambientale. E quindi ridurre tutto lo spreco che finisce nelle nostre acque, eh, e quindi dobbiamo pensare alla qualità anche dell'aria. E chiave in tutte queste aree è l'innovazione e la ricerca. E quindi, indipendentemente eh, nella riforma del PAC, lo stanno facendo i nostri colleghi. Eh, e quindi includeranno le ricerche nella, nella, nel, nel, nel quello che riguarda il settore um, agricolturale. Dobbiamo imparare, dobbiamo cercare di imparare um, nuove tecniche. imparare nuove tecniche. Dobbiamo, dobbiamo poter sfruttare per esempio nuove tecnologie, questo è molto importante in questo momento e questo è quello che i scienziati europei, eh, abbiamo avuto scienziati europei che hanno vinto premi Nobel per questo tipo di ricerca in questo momento. E, e questo deve essere fatto tra, in una maniera trasparente in modo che sia sicuro. Ok, eh, sì Angela, hai detto bene, si parlava di 10 miliardi, 10 miliardi di, iniezione, ehm, di iniezione economica in, in, in questo campo. Eh, tutto questo per rinforzare, eh, rinforzare eh, questo, questo settore eh, e, e le nostre comunità di agricoltori. Eh, perché tutto questo richiede grandi investimenti, perché se no non saranno bisogno, non, avranno, non, non, non gli sarà possibile crescere. Eh, ci sarà quindi una nuova, um, ci sarà la contribuzione di nuovi membri del Parlamento europeo, anche italiani nel, nel Parlamento europeo. Abbiamo bisogno di, sì, di investire per, per, eh, per migliorare assolutamente la nostra comunità, um, eh, la comunità agri agricola. Eh, scusa. Facciamo un piccolo passo indietro. Um, e la Commissione Europea, secondo la, la uh, Farm to Fork Strategy, secondo il piano d'azione, dovrebbe preparare un piano di... Eh, emergenza un contingency plan per la food security e la food supply ci spiega meglio che cos'è e a che punto è perché dovrebbe arrivare nel giro di un anno se non sbaglio o meno yes The plan is to the sì, il piano è di presentare le comunicazioni è un piano, è un piano futuro uh, per la crisi. E questo nel quarto quarto del 2021, quindi in meno di un anno. Il, il processo è già cominciato, quindi nella Commissione abbiamo già cominciato a studiare l'architettura, de, delle predizioni di questa architettura e a preparare delle proposte e, e ci aspettiamo di pubblicare e avere disponibile tutto questo beh, in poche settimane per consultazione pubblica. Perché questa sarà anche un'opportunità uh, formale per partecipare al, a, a questi investimenti. E, e vogliamo e noi chiaramente vogliamo invitare ehm, organizzazioni di stakeholders a contribuire, contribuire. e siamo molto che, confidenti che riusciremo a, ad arrivare ehm, a, a tenere i tempi giusti e stiamo, stiamo spiegando a tutti quali sono le deadlines e stiamo spingendo tutti ehm, e, e chiaramente From an animal disease, a plant disease, a weather event, a trade disputa. Ok, e in futuro noi vogliamo anche essere pronti per qualsiasi Ok, adesso è la, è la pandemia, ma in futuro dobbiamo essere pronti per qualsiasi tipo di evento, che sia un evento né negativo né, né, relativo al tempo o a qualcosa del genere. Una terza domanda, perché lei appunto. Abbiamo aspettato per un po', quindi eh, mi consenta su, su, su un. Eh, su un terzo argomento che, che, che è stato anche importante oggi eh, l'Unione Europea scommette su, eh, il, sul futuro con Next Generation EU e con un bilancio che non si è mai visto probabilmente nella, no, probabilmente non si è mai visto nella storia dell'Unione Europea però tutto questo è bloccato in consiglio la domanda è ma che succede se questa situazione non si sblocca? Che succede alle aziende agricole, agli agricoltori che fanno non, arriva, non arrivano soldi oppure Oppure c'è comunque un, un, un sistema di, di sicurezza per cui alla fine gli aiuti agli agricoltori sono sempre garantiti. Well, we're in a in July. Siamo in una situazione difficile hanno preso a luglio tutte queste decisioni e, a, e stanno parlando di 1.8 trilioni di euro uh, e, e queste saranno le spese per la conseguenza di tutta questa crisi e finalmente hanno, hanno, hanno preso delle decisioni ma molti, molti dei, dei stati membri non, non, non stanno accettando e quindi anche adesso, mentre parlo, ci sono persone che stanno cercando di risolvere questo problema. E avremo il Consiglio europeo la prossima settimana, l'11 dicembre, e, e la nostra speranza è che finalmente riusciremo a ratificare... Uh, quello che sarà la framework finanziaria e quindi poi avere poi il, le finanze eh, le finanze per, per sicuramente eh, disposte per i prossimi sette anni per il mercato. Uh, agricolo e se no, uh, se no avremo un grosso problema in futuro perché non avere le risorse uh, non avere le risorse uh, che gestiscono la crisi sicuramente uh, uh, sarà difficile anche per tutte le altre attività uh, della comunità europea ci sono molte misure ci sono molte misure per esempio l'MMF non è stato non è stato approvato per l'anno precedente, e quindi al momento siamo a livello di spendere quello che avremmo speso l'anno prima, ok? E quindi quello che decidiamo adesso non includerà tutte le nuove iniziative, e sarà comunque una, soluz una, seconda, una seconda soluzione. E certamente eh, la Commissione, noi abbiamo delle responsabilità e quindi dobbiamo comunque poter presentare tutte le opzioni possibili e, e, e dobbiamo fare in modo che tutte le negoziazioni siano messe a posto. con, con l'esercizio provvisorio, ecco. è inferiore ma continua. Sì, sì l'intenzione è, è che voi possiate continuare tutte le RTA, ma basato sui risultati finanziari uh, dell'anno precedente. Ah, eh, eh, questo ha anche prevenuto il poter presentare nuove iniziative, comunque questa cosa, e dobbiamo assicurarci che il sistema continui con nuove innovazioni, con nuove iniziative, è, ed è una priorità politica questa, perché chiaramente i capi politici devono, devono essere d'accordo con tutte queste misure. Grazie. Siamo arrivati quasi a alla... dell'ora che ci è stata concessa. Io farei una dichiarazione a testa per, per chiudere. Allora, eh, Annalisa Zezza. Eh, se, eh, allora, situazione incerta. Che cosa abbiamo di certo? Eh, la fiducia nella scienza e, e poi... Guardi, io credo, se devo guardare all'Italia, eh, che... Eh, Abbiamo bisogno di fare un salto in termini di governance, una strategia come il Green Deal o come la Farm to Fork richiede una eh, coerenza tra le politiche eh, settoriali, no, cioè non si parla più di un approccio settoriale, di una politica agricola, di una politica della salute, ma si parla eh, e anche la transizione ecologica eh, eh, quindi richiede un, un una coerenza tra le politiche e anche nell'azione delle diverse amministrazioni con una eh, individuazione delle priorità che può essere complicata ma deve essere condivisa e che richiede anche un, un più forte e trasparente eh, patto diciamo tra pubblico e privato. La, eh, la partnership pubblico-privata ha bisogno da noi di essere rinforzata in, in maniera trasparente. E, e su questo per esempio vorrei citare come virtuoso eh, l'approccio che stiamo seguendo sulla bioeconomia con eh, il coordinamento eh, istituito presso la Presidenza del Consiglio che vede la collaborazione di, eh, di tutti i ministeri e la presenza dei cluster tecnologici eh, con un approccio che è eh, diciamo, oramai consolidato a Bruxelles ma lo è molto di meno da noi e abbiamo in quella sede preparato anche un eh, diciamo un documento di strategia sul, sull'importanza della bioeconomia per eh, come risposta alla crisi per la creazione quindi di un sistema eh, della bioeconomia circolare, diciamo, per la creazione di un sistema produttivo eh, più eh, resiliente. E ricordo che l'Italia è un'eccellenza in in questo campo dal punto di vista della produzione di innovazioni. Siamo il secondo paese in Europa come ehm, Fondi europei che riusciamo ad intercettare, dobbiamo fare un salto per trasferire questa innovazione sul campo e, e dobbiamo quindi fare un, non solo un discorso relativo alla ricerca, ma anche un discorso relativo alla su, al superamento di barriere normative che non consentono al settore di fare quel salto tecnologico e, e, anche azione normativa legata alla creazione di standard o di regole che consentono alle innovazioni di, di affermarsi e di diffondersi e dobbiamo diffondere diciamo questo tipo di approccio anche ad altre eh, sfide che abbiamo davanti grazie ad analisa zezza un'ultima domanda anche a michael scannell zezza ha fatto a a oh, più... Annalisa Zezza was speaking about public and private sector but there, there probably should be also a new, a new pact about European Commission and the member state because the new CAP is based on these strategic plans that, that sort of modify the relation between national authorities and, and, and the European authority. What is your wish for this part of, of CAP? What, what is what is the wish for for the commission what do you think those plans should contain the interpretation was lost so can i uh yeah. maybe if you give uh, to me very briefly in english yeah uh, the um, uh, national strategic plans uh, a new uh analisa zedza referred to a new pact between uh, uh, public and uh, authorities and and, uh, and uh, uh, private uh but the new strategic plan plans imply a new uh alliance between the european commission the european institutions and the member states what are your expectations on that what do you expect to have in those uh plans national plans. You, you will know very soon because uh we will uh, adopt on the 18th of december uh which is just two weeks uh, dicembre we'll adotteremo Nuove raccomandazioni agli stati e stati membri, di cosa ci aspettiamo? Queste raccomandazioni saranno molto, molto importanti. Si parlerà del Green Deal, per esempio, ah, ma adesso non, non, non, non, sto, non vado nel retro di tutto questo perché è troppo lungo. Signora Zezza, lei sarà interessata sicuramente a questo tipo di raccomandazioni e questo tipo di innovazioni di cui parleremo. Perché se voi guardate le vostre riforme eh, della PAC, eh, per esempio, e quindi i bisogni degli agricoltori, tutti i bisogni che ci sono, in modo, in modo che loro poi possano seguire queste raccomandazioni e abbracciare le nuove innovazioni, quello che noi ci aspettiamo in termini di stati mem membri, quando i, i piani strategici della PAC saranno pronti, e quindi saranno questa PAC saranno, saranno usate, quello che ci aspettiamo è che, è che si possano eh, si possono avere de de de degli obiettivi chiave e noi li, li valuteremo tutti. E poi a un certo, un certo periodo riusciremo ad approvarlo e noi facciamo questo in maniera molto costruttiva e collaborativa. E, e chiaramente gli Stati membri sono i nostri partner, non sono i nostri nemici, quindi noi abbiamo bisogno di loro per poter no, noi dobbiamo lavorare con loro per seguire un obiettivo comune. E quindi in circa un paio di settimane avete, avrete più completamente delle proposte. Eh, eh, noi, noi teniamo molto a, a rispettare le deadlines, ok? quindi queste raccomandazioni saranno assolute fatte entro fine anno e noi rispetteremo le deadline. Il tempo a disposizione è scaduto, è stato un panel con qualche difficoltà tecnica e voglio ringraziare tantissimo, mi scuso con chi ci ha seguito e voglio ringraziare tantissimo Annalisa, Annalisa Zezza del CREA e eh, Michael Scannell della Commissione Europea e Paolo De Castro che è stato con noi ma poi la linea è caduta e, ma ce l'abbiamo fatta e, <ride> e, e io um, devo invitare chi ci segue a non lasciarci perché dopo uh, c'è un nuovo panel della maratona um, di How to Govern Europe uh, il sostegno europeo alle aziende farmaceutiche tra competizione e cooperazione Arriva subito. Grazie ancora a tutti e buona serata. Arrivederci. Thank you. Bye.